Gli occhi di centinaia di migliaia di appassionati addosso, una pressione pazzesca per questa partita, la possibilità di salire sul trono d'Europa. Calciatore pazzesco, probabilmente il migliore al mondo, forse di sempre. Di chi sto parlando? Bra!